Adesso abbiamo il nostro personale medico qualificato che sta già operando Sì ma non attacca un cazzo sto scotch Lasciando stare che i miei piedi sono storti Cioè questo dito è stortissimo Però guardate questo Il colore ragazzi Ieri stavamo filmando l'episodio per Red Bull Ragazzi ho preso un sasso in bici E ovviamente l'ho anche filmato con la GoPro Ma ovviamente le grandi GoPro Ragazzi siamo piano marina ragazzi di preciso all'hotel paradiso. Il È il paradiso. È il paradiso ragazzi. Con il signor Gandalf ragazzi. Gandalf E come al solito dove può essere? Hai cagato cioè, io non ho più bravo a mettermi in bagno. Eh, vabbè, ragazzi, come al solito l'alboreto è sempre a Urchess. Allora, in descrizione è già uscito il video di Red Bull che abbiamo girato qui a Diano Marina. L'ultimo episodio della serie di quest'anno. Quindi, ragazzi, supportateci e andate a vederlo oggi. Giriamo a Diano Marina, poi domani ci trasferiamo sempre in Liguria in un secret spot. Gli affezionati del canale sanno già di che cosa sto parlando. Per girare in dirt in un park super super segreto e c'è anche ragazzi un nuovo boner log che potrebbe provare l'algoritmo Con calma eh Allora lui da era Da sempre colpa sua Lui era no, in bagno no. Sai come si chiama questa qui? Maiali C'era quella scrofa di... No, quella scrofona! Eccolo lì, era quello, vero? In questo qua sono tutte scarpate pedalate, Buongiorno. ieri le mie del piede sono rimaste qua, qua. Guarda, guarda, aspetta, vediamo se allora. c'è la forma e' eh, lui! No, no, no. lui! È lui! Allora qui iniziano i salti uh! Uh! Dai facci vedere che ti guardi anda qua a fare questi due! Ma vendo, cosa devo fare? rompere le palle, vai e parti! Stai a pensare come se fosse figa il doppio della vita, eh! Ecco il nostro eroe! Dai veloce a cannone Dai rifacciamo questo bel saltino Yuji jump Olla Quando sei arrivato corto 1 a 10 sul secondo doppio Secondo un boss Eh lo sapevo Qua tutte curvette grigio Saltini Guarda qua grigio Whisler la scia ci ha raggiunto il buon dipper ragazzi dosa te perché io ti perdo come niente vai Dunque. Pezzo nuovo, di sotto si andava di lì. Adesso invece pezzo con curvettire mega strette. Oh, mamma mia! Ma che salvataggio hai fatto! Madonna! Ti sei salvato! Attenzione! Attenzione signori miei L'unico qui presente che può fare bar spin. Ehi! È... Arriva! Il non futta la prima albi dai dai dai Era così Hai oh, arrivato oh. tipo tanto eh, perché... così oh, oh. dai ah, non hai saltato sì, sì. hai solto tolto i piedi di facci qualcosa di stiloso con mi attacchi appunto uh -huh. questo pezzo qua la ruota qui è dritto bravo attenzione pezzo tecnico pezzo super tecnico oh. proviamo a fare il salto nel blu in manual uh. dai gira gira gira qui c'è il trial ah, no! oh, oh, oh, oh, oh, oh, che male ci sono ci sono oh, oh, oh. mi ha preso questo proprio senza i pugni di mauro oh. <tra Eldarine> <tort> <uno> comunque uguale identica caduta di daiolo di due anni fa <geschina> no Dove, ho voluto fare lo spavaldo scusa mi sono, sono stato punito subito Ma se un local vi dice no no no no <remairine> non c'è cosa migliore dopo aver girato un bel puccio a piombo Rivo oh. Caramello salato o cioccolato fugge. Questa qui ragazzi mi si è sciolta l'altro giorno Ragazzi siamo tornati nel secret spot più bravi sanno esattamente dov'è Ci sono stati degli upgrade ragazzi rispetto agli altri anni Si è aggiunta una nuova discesa Per qua una cosa segreta E poi ragazzi guardate lì era appena costruito ragazzi Ci ha un po' rovinati i piani il meteo Che gli scorsi giorni ha piovuto e ha grandinato anche Ci sono un po' di canali Adesso sistemiamo quello che si riesce a sistemare in breve tempo E poi iniziamo a girare ci facciamo una bella session al. Come? Come cazzo? Al chiaro di luna. No. Sunset, ecco. Stavo dicendo sunrise, ma non mi l'altra parola. Sunset! È vale, la parola della scogliosi, ragazzi. Mi questo è il famoso salto del pozzo umosasso sì, umosasso umolegno un tutorial della, della scogliosi Allora, la scogliosi scogliosa bisogna prenderla da qua piegarsi in arcata la schiena in maniera brutta col mento così così assicurata i più attenti ragazzi ieri avranno notato che avevo su una magliettina un po' particolare ragazzi tu l'hai vista la magliettina particolare sì l'ho vista io ho visto cose che voi non immaginereste mai dai, indovinate Non so come concludere. Non è questa la maglietta, era quella bianca In realtà non è una delle magliette che mi sono fatto per tenerle su Ma è una delle magliette che ho fatto in collaborazione con Ford E che tra poco uscirà No, no, ragazzi, ho sbagliato in pieno Sono già uscite magliette, felpa Non ho calcolato che per quando usciva il video le magliette erano già uscite Quindi ragazzi sono in descrizione Zalta, vai a prendere la felpa oh, un cazzo sono tornati disponibili ragazzi i guanti Trovate il link in descrizione E hanno una miglioria anche Non so se si vedono in camera Tutti i miei loghettini ragazzi Adesso sono in silicone Quindi aiutano anche in realtà la calzatura Mi ha detto Fede di Forn Una volta che il guanto si smolla Che l'avete usato un po' In realtà questi tendono a tenere il tessuto ben teso È che della bici nuova, che è fighissima, però la vernice è delicatissima ragazzi. Cioè, a volte solo a chiuderla nel portabici ci sono tutti i segni. Vedremo quanto dura. Nuovissima. quante pedalate bisogna dare? Vero? No, una, una, una. Dove in piano? Dove oh, la madonna? Adesso c'è subito il test Flip Boner. Va benissimo, funziona bene, perfetto. Ragazzi, è incredibile come ogni volta che vengo qua o oh, alla prima Trasil Bar, come se fosse il salto di casa, anzi quasi meglio di saltare a Monza sul munch. scrivo pozzanghera Nell'acqua Nella no! no Hai bevuto? Cioè l'hai mirata proprio eh cioè, ho bagnato. Ho bagnato Bastardo mi ha bagnato il bag E eh, lo so allora. quel bastardo alboreto è caduto in cima dove c'è una pozzanghera Che l'ha fatta andare giù nell'atterraggio E il bastardo mi ha bagnato tutto il landing Quindi sono andato un pelino fuori pesi da flip Partito via Sempre. Non mi avrei! No, il problema è che se, se faccio cash proprio faccio... Non voglio più saltare con l'alboreto, ragazzi! Va bene, almeno questo l'abbiamo fatto, che sta venendo già buio. Ah, oh. Ma il maestro! Guardate qua cosa ha imparato! La ah, per 3-6 dal boner, arrivi, olli bene, butti un po' dentro la spalla Perfetto, hai visto? Dai Grigio, anche te! È piccolo Albi la struttura è grossa giù cattivo deciso Scendo boom uh. deciso incazzato bravo bravissimo eh. E allora Minchia più facile delle rampe però Ragazzi, è tardi e abbiamo fame, vogliamo andare a mangiare. Adesso c'è puzza di fogna per colpa di quel bastardo dell'alboreto, ragazzi. Quell'acqua lì no, sa di fogna. Intanto devi un po' calmarti perché un bambino mi ha augurato la morte a Piazza Torre, col sorriso. No. E ha detto: no. Oggi muori sui treni. No, no. Però Alboreto è staccato sì, cazzo a volte Stranamente eh, questa volta l'alboreto è sopravvissuto ai trail rocciosi di Diano Marina Senza neanche una cartella Anzi sono caduto io ragazzi sì. Ragazzi vi ricordo che in descrizione c'è il video di Red Bull Di tutti i trail che ci sono qua di Diano Marina Fabio di TK è stato gentilissimo a portarci in giro questi due giorni Vi lascio in descrizione anche i suoi contatti Se siete interessati a far shuttle qua Diano Marina Saluta Ciao No, Ehi. no. Saluta bene Ciao, Ciao. Keep